Sì, grazie Presidente. Ovviamente la maggioranza voterà favorevolmente a queste proposte, come peraltro hanno dichiarato anche i colleghi, per cui ci avviamo al voto unanime dell'Assemblea Capitolina, come ovviamente è, è giusto che sia per l'importanza di queste due figure che hanno, fatto, eh, hanno dato tanto all'arte italiana e, e internazionale. Eh, mi permetto di poter eh, fare solo una battuta, visto che i colleghi lo hanno, lo hanno detto nei loro interventi, che hanno fatto un riferimento alla situazione dei, dei, dei cimiteri. Eh, per quanto riguarda Roma, Roma ha avuto il suo picco di mortalità del Covid a partire da settembre del 2020. Con novembre c'è stato un più 71% delle, della mortalità rispetto agli anni precedenti. Stiamo parlando che mediamente negli anni precedenti a novembre morivano 2.400-2.500 persone e ne sono morte più di 3.900 nel novembre di quest'anno. Questo per effetto di questa pandemia che sta colpendo il mondo, il mondo intero, una situazione già fragile dei cimiteli ha fatto sì che ci potessero essere delle difficoltà nella gestione in quei momenti che adesso si stanno, si stanno superando. Io eh, mi auguro che, eh, ne abbiamo parlato una volta in una commissione cultura insieme ad AMA, dell'importanza di rivalorizzare il cimitero del Verano, di dare l'opportunità ai romani e ai turisti di poter visitare le salme dei tanti personaggi storici, artisti che sono eh, seppelliti in questo cimitero io credo che tanta gente vorrà nei prossimi eh, mesi quando la cappella verrà realizzata e tumulate le salme di Proietti e di Morricone tanti romani e tanti eh, cittadini che verranno a Roma a visitare questa città vorranno passare al verano e a lasciare un fiore a, o a recitare una preghiera davanti a queste salme per ringraziare queste persone di tutto quello che ci hanno dato, di, del, della grande arte che ci hanno dato, per cui questa è un'attività importante che bisognerà comunque fare per dare eh, un percorso eh, all'interno del cimitero del Verano e indicare dove sono seppellite tutte le persone di eh, in, che hanno un'importanza storica o artistica eh, e sono eh, tumulate in questo cimitero, eh, però ecco, io terrei da parte in questa giornata le polemiche politiche e eh, come sono certo che accadrà, perché lo hanno già annunciato anche i colleghi, andiamo a votare all'unanimità queste delibere per un riconoscimento di questa città a questi due grandissimi artisti internazionali. Grazie.